nuovo video, oggi ci ritroviamo qua per un altro video eh, che si tratterà sempre del Zero Waste, eh sì, <ride> ma eh, quando arriverà il matrimonio vi troverete molti più video che non saranno molto inerenti al Zero Waste perché farò il video del matrimonio, eh, cercherò di montarlo il prima possibile, se avrò tempo, però dopo, subito dopo il matrimonio me ne vado a New York, quindi il giorno dopo il matrimonio vado a New York, quindi magari farò anche il vlog di New York, eh, quindi per un po' magari... Eh, se ne avete a palle piene, zero waste, avrete un po' dei video diversi allora, oggi parliamo, siccome siamo in estate, stiamo tutti partendo per le vacanze tranne me, tranne me, tranne me, Eh, insomma, niente, sì, io non parto per le vacanze perché le mie ferie sono a dicembre, perché io vado in luna di miele a dicembre, purtroppo Niente, allora, oggi farò un video abbastanza breve, eh, non, voglio, non voglio fare i video troppo lunghi perché ogni tanto per me non c'è una via di mezzo, o faccio un video lunghissimo di 30 minuti o faccio uno corto di 10, mm, cioè vabbè. Niente, allora, prima di tutto, oggi parliamo delle vacanze, parliamo delle vacanze in maniera di le cose che si possono evitare in vacanza, quindi faremo una specie di anti-haul delle vacanze, ecco. Mi sono notata alcune cose ma vedo se mi vengono in mente altre cose, ecco. Allora, primissima cosa che io mi sento di dire um, è di evitare quella cosa che tanti fanno, ovvero di... mi comprerò le cose tipo shampoo, sapone, bla bla bla, quando arriverò sul posto. Allora, prima di tutto... Lo sapete che io non compro più cose in plastica, quindi shampoo, balsami e doccia cioè schiuma sono tutti solidi. Io ho il shampoo, il balsamo solido eh, e anche il sapone, ho la saponetta, insomma. Quindi se io parto in vacanza, le cose solide sono la cosa meravigliosa, perché le cose solide non contano come liquidi, quindi anche se andate, in un anche se andate a fare un volo tipo in Europa, quelle, quelle compagnie tipo super low cost dove dovete stare attenti ai liquidi, quella cosa non conterà perché è solida, quindi... È un motivo in più per passare al solido. Poi, se andate via per, anche per pochi giorni, eh, potete semplicemente tagliare anche un pezzettino: eh, sia del sapone, sia del shampoo, sia del balsamo, e vi basterà tantissimo. Vi dico, però, come ho già detto, le cose solide eh, occupano pochissimo spazio. Uh, e non dovete ricomprarle sul posto perché comunque se dovete pensare è compro tutto sul posto significa che spenderete soldi, e spenderete anche plastica in più uh, e noi non vogliamo questo, cerchiamo di essere più sostenibili anche in vacanza un'altra cosa sono i biglietti cartacei, ovvero eh, ormai ho notato da anni che quando vado in aeroporto non, eh, non mi chiedono più di stampare il biglietto, puoi semplicemente mostrare il tuo telefono e fine non so se ci sia ancora qualcuno che stampa i biglietti eh, però mi sento, di dire, mi sento di includerlo nella lista quindi di non stampare eh, i biglietti, tipo il betle d'aereo i biglietti di qualsiasi cosa, perché ormai abbiamo tutto sul nostro telefono perché la tecnologia è meravigliosa quindi non serve che sprechiamo fogli solo per quello, perché alla fine quel foglio lo butteremo non appena faremo il check-in un'altra cosa che mi sento di mettere in questa, in questa lista, forse alcuni si arrabbieranno, forse no sono le guide turistiche um, io so che è come si dice è tem oh, tempting tempting, come si dice tempting cioè che tipo, siamo molto tentati del comprare le guide turistiche perché sono belle è un, è un libro, vi dicono tutti i dettagli vi dicono di tutto e di più però insomma viviamo nell'era di internet, abbiamo tutto, sul nostro telefono troviamo ogni cosa, cosa visitare, cosa non visitare, prenotare i biglietti online, visitare i musei, prenotare i biglietti online anche là, insomma non abbiamo bisogno di comprare un libro che ci servirà per un solo viaggio e poi quel libro magari non ce ne fregherà neanche niente perché essendo una guida turistica non è che dici faccio collezioni di guide turistiche, oh se qualcuno fa collezioni di guide turistiche ok, <ride> metto le mani avanti, però per dire che non serve per forza comprare una guida turistica perché abbiamo il nostro telefonino poi parliamoci chiaro, in Europa siete molto molto fortunati perché ci avete pure il roaming io per esempio se vado negli Stati Uniti il mio internet non funziona quindi devo attaccarmi al wifi o semplicemente andare, andare o... se mi serve la mappa uso la mappa offline perché ormai Google Maps funziona anche offline quindi vi prego, prossima volta che fate una vacanza magari pensateci su questa cosa perché comunque pure per creare un libro um, c'è comunque uno spreco di risorse lo spreco di acqua Uh, lo spreco di carta e tutte quelle cose quindi io capisco uh, chi ama leggere io per prima sono appassionata di lettura quindi uh, nella mia vita ho comprato tanti tanti libri adesso ne compro meno compro semplicemente quelli che veramente veramente ci tengo perché anche quelli nonostante siano una bellissima cosa i libri sono comunque un, un, una risorsa che si spreca um, però sì le guide turistiche diciamoci la verità ci servirà solo per un viaggio e poi prenderà apporverà oltretutto le guide turistiche possono essere consultate anche in, anche in biblioteca io quando ero andata in Grecia eh, avevo preso la guida turistica eh, me l'hanno prestata infatti quindi mi hanno detto che ovviamente te la, fanno, te la prestano per meno tempo rispetto a un libro te la, te la davano tipo, per 10 giorni forse e io quindi me l'ero fatta prestare eh, e poi l'ho riportata in biblioteca e basta un'altra cosa sono i souvenir sappiamo benissimo, siamo tutti colpevoli di questa cosa che quando andiamo in vacanza ci piace prendere Um, un ricordo, oppure portare i regalini a qualcuno, dei nostri amici, o ai nostri parenti, che ne so. Allora, il souvenir onestamente, io ho smesso di comprare il souvenir da un bel po', quello che io faccio piuttosto è comprare una cartolina. Uh, so che comunque è sempre una cosa che si compra e che si accumula, però una cartolina rispetto a un magnete o rispetto a un, una piccola pallina con dentro qualcosa occupa meno spazio um, e magari c'è stato meno spreco di risorse per una cartolina rispetto a una cosa fatta in ceramica o una cosa fatta in plastica, un oggetto che anche la prenderà polvere nella nostra casa. Quindi quello che io mi sento di consigliare se volete fare dei regalini ai parenti e agli amici magari piuttosto o prendete una cartolina o piuttosto magari portate eh, del cibo perché il cibo è sempre apprezzato quindi se potete anche comprare delle cose eh, appunto senza anche la confezione anche è meglio però se non riuscite a comprare le cose senza confezione magari puntate sulle cose in vetro o puntate su cibo perché il cibo piace a tutti eh, mentre un oggetto che eh, boh, tipo lui ha una barchetta di Venezia c'ha la gondola di Venezia e eh, se l'è presa perché la voleva vabbè ok ci sta eh, prende comunque polvere da qualche parte in casa quindi non vale molto la pena eh, comprare i souvenir, uh, capisco che comunque c'è la tentazione di comprare i souvenir perché vogliamo avere un ricordo di qualcosa, ma voglio dire che qual è il miglior ricordo se non tipo le foto, se non proprio i ricordi nella nostra mente, non abbiamo bisogno di oggetti pur per ricordare un evento della nostra vita, ecco che, che dip che sono un'altra cosa che si può fare in vacanza giustamente per essere più zero est è portarsi sempre la propria bottiglietta dietro eh, d'acqua in modo da evitare di comprare le bottigliette perché sappiamo benissimo che quando siamo turisti camminiamo tutto il giorno, ci abbiamo sete, ci abbiamo fame quindi quello che mi consiglio di fare è portarvi la bottiglietta perché comunque quando andate in aereo in aereo, in treno o comunque in aereo vi lasciano con la bottiglia eh, ri riutilizzabile, vuota però vi lasciano portarvela, quindi potete portarla potete riempirla, poi magari se siete in giro che state facendo un giro nella città che state visitando e pranzate da qualche parte, fatevela semplicemente riempire in modo da avere altra acqua io per esempio quando, quando, faccio, quando mh, vado in vacanza o comunque quando visito qualcosa tendo a bere meno <ride> per un motivo semplice io uh, bevo e devo pisciare solo <ride> cioè, de detta proprio così cioè, uh, sbattiamo le 4 venti sì, io bevo, sì io bevo un sacco un sacco di acqua ma bevo solo in situazioni in cui so di poter andare al bagno sempre per esempio al lavoro io bevo una cosa come 4 litri d'acqua al giorno e però sono sempre in bagno quindi quando io faccio la turista tendo a bere molto molto meno quindi diciamo che la bottiglietta piccola di 500 ml a me basta tutta la giornata perché voglio evitare di trovarmi in un posto dove non posso andare in bagno ecco. sì, eh, vabbè, si poteva anche risparmiare questo, questa cosa, ma vabbè Un'altra cosa è di portarvi dietro magari un portapranzo o di portarvi proprio degli, delle cose che possono aiutarvi a sprecare meno, quindi per esempio eh, se andate um, in un posto dove sapete che mangerete sempre fuori, magari non lo so, portatevi dietro una scatolina tipo anche un Tupperware in plastica va benissimo in modo che se magari andate a un takeaway, away loro tendono a darvi le cose in plastica o i, le robe in, polistir, in polistir, polistirolo, polistirolo si chiamano oppure eh, le posate queste cose qua magari eh, cercate di avere queste cose perché comunque nello zainetto occupano pochissimo spazio quindi non serve per forza che abbiate chissà che c'è cioè anche delle, delle forchette a un coltello normalissimo, va benissimo i miei per esempio sono fatti in sono fatte di mais se non sbaglio le mie cose eh, e quindi me le porto sempre dietro come anche la cannuccia per esempio potete benissimo portarvela dietro senza problemi perché se arrivate in un posto in cui vi darà la cannuccia magari potete evitarla insomma cercate di tenere le buone abitudini che magari avete, eh, che avete già mh, a casa eh, insomma cercate di tenere le buone abitudini che avete comunque a casa cercate di tenerli anche in vacanza quindi qualsiasi cosa vi possa aiutare a um, sprecare meno portatelo con voi, per esempio io vi faccio un esempio proprio uh, facilissimo, uh, sono andata a fare un weekend fuori uh, in un'altra città, sì, eravamo in un albergo tutto quanto però durante la giornata io mi avevo sempre il mio, uh, la mia bottiglietta, avevo il, la mia scatolina per il pranzo, non perché io mi portassi dietro il pranzo perché alla fine stando in hotel non è che tu cucini, però se state in un airbnb e potete cucinare voi anche meglio, quindi vi potete comprare le cose al supermercato e cucinarvele a casa, però io mi portavo sempre, almeno mi compravo della frutta o dei piccoli snack, quindi avevo una borsettina con dentro tipo noccioline così, sì, in modo che se avessi fame durante la giornata mi mangiavo quelli, poi se avevo intenzione di andare magari a bere un caffè avevo comunque anche la mia, la, la mia tazzina. Uh, non vi sto dicendo che dovete andare in giro con 70.000 cose nello zaino perché io sono fatta così, cioè cerco di veramente sprecare il meno possibile ma in vacanza credo che sarei pure ancora più esagerata cioè mi porterei tipo dietro pure, uh, boh, la, la tovaglia no, sto scherzando, sto scherzando e questo è per dire veramente che se, se riuscite a, uh, diciamo, sprecare meno cose quando siete in vacanza Meglio, meglio, quindi cercate di avere le cose che, eh, insomma, le cose che vi potete permettere di portare con voi, cercate di averle con voi, sap che pensate che siano utili, ecco. L'ultima cosa che cui vi voglio parlare è, è un po' connessa alla cosa dei souvenir, ovvero fare shopping in vacanza. Uh, ovviamente quando andiamo in, un, in, andiamo in una nuova città siamo molto uccitati, ci piace, vogliamo avere comunque magari se non, se non prenderemo quel magneto per la, il frigo magari andremo in un negozietto e ci compreremo un vestito per avere il ricordo, io tipo l'anno scorso sono andata in Grecia e mi sono comprata un vestito stile molto greco perché volevo avere questo ricordo della Grecia, ecco e l'avevo comprato in un mercatino ecco, eh, allora sì, potete farlo, nel senso è una cosa che è carina però magari anche in quel caso puntate su magari i negozietti dell'usata, se sapete che andate in una città, che ne so, in una città che è molto famosa per le sue cose tipo i thrift shop o le cose dell'usato magari puntate su quelle cose eh, quindi sì, diciamo che sì, di non sto dicendo che non dovete fare niente in vacanza state comunque andando a divertirvi però se andate per esempio in un, uh, in un posto marittimo, anche là state attenti cercate di portarvi le cose, cercate di non lasciare la vostra spazzatura in spiaggia e cercate di avere eh, qualsiasi cosa utile a evitare di creare spazzatura in giro perché comunque dobbiamo rispettare i qualsiasi posto, non dobbiamo rispettare solo la nostra città o solo la nostra casa, solo perché siamo in vacanza non significa che dobbiamo fare quel cazzo che c'è fa, ecco, quindi magari sì, in vacanza magari puntate sui su negoziati dell'usato, quello già è una cosa carina, nel senso che se trovate qualcosina di carino ma che comunque è usato, è un oggetto al quale voi date valore, è un oggetto che voi riprendete con voi, che quell'oggetto magari è stato abbandonato. Bene, allora io ho finito, spero che questo video sia stato meno corto, <ride> di i soliti video, uh, fatemi sapere cosa fate voi in vacanza solitamente, fatemi sapere se voi adottate delle tecniche di sopravvivenza per le vacanze o se non me ne frega niente. Uh, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!